Sapete come mi vorrebbero i miei clienti? Così... Assistenza informatica, buonasera! La stampante si è inceppata! Arrivo immediatamente! E di questo, beh, ne parliamo subito. Ciao a tutti, sono Grizzly, il vostro tecnico informatico URGENTE di fiducia. L'informatica è entrata di prepotenza negli uffici e nei luoghi di lavoro. E il computer spesso, anziché affiancare, sostituisce intere parti del processo produttivo. Per cui, lo capisco, in caso di guasto, un'intera azienda può trovarsi in grossi guai. Quello che, invece, NON capisco sono quei clienti che, dopo avermi chiesto di intervenire, neanche gli stesse andando a fuoco l'ufficio. Appunto. Poi... io vado a prendere il computer di venerdì sera, trovo ricambi dopo aver bloccato i miei fornitori che praticamente stavano chiudendo il negozio, mi passo un sabato e una domenica piantumato in questo laboratorio, riformattando e reinstallando 20 programmi alla volta, tirando fuori configurazioni tipo incantesimi che neanche Harry Potter insieme all'esercito di Silente e recuperando driver che manco la cerca degli Orclux è stata così complicata! Arrivo a lunedì mattina alle 8, quando chiamo il cliente stravolto. Il computer è pronto, ci sono riuscito... eh? Ah no, tranquillo, sono andato a sciare in Svizzera, ci sentiamo quando rientro? Alla fine della prossima settimana! Ciao a tutti e alla prossima! Sì, c'è scritto RUSPA barra-escavatore barra-pala-meccanica. No, no, non sono tre mezzi, è uno solo, è polivalente. Davanti c'è la RUSPA, dietro c'è l'escavatore, sopra c'è le lame rotanti, di lato c'è la labarda spaziale e si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole! Oh, in caso d'alluvione è utilissimo!